Ciao bella gente e benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi ho deciso di condividere con voi una cosa nuova e diversa finalmente è arrivato il caldo finalmente si possono ritirare, ritirare la roba invernale e quindi ho deciso di condividere con voi questa tecnica che sinceramente non è mia l'ho trovata su dei siti che stavo guardando più o meno ovviamente per chi ha i sacchetti che può metterli sotto vuoto e quindi questo, questo video non le servirà tantissimo ma per quanto riguarda le persone che non hanno i sacchetti eh, sottovuoto quindi questo video fa per voi allora ho cercato di provare questa tecnica che praticamente ritirare tutta la roba invernale mettendola dentro un sacchetto e poi dopo usando la spira polvere e eh, bensì l'aspirapolvere direttamente per metterlo sotto vuoto e quindi volevo proprio vedere se effettivamente questa tecnica funziona se effettivamente eh, i vestiti rimangono sotto vuoto non proprio per toglierli ma più che, più che altro per trovare spazio dove lasciarli e quindi al primo impatto ha funzionato abbastanza ero molto felice del risultato Preparando gli altri sacchetti purtroppo ho notato che ma purtroppo purtroppo ovviamente non ha funzionato Quindi entra l'aria e i sacchetti eh, si gonfiano non rimangono proprio sottovuoto E quindi ho creato una tecnica che vi piacerà tantissimo e funziona veramente bene e lo, La troverete più avanti nel video Come vedete eh, i sacchetti si gonfiano quindi ho deciso di creare questa cosa qua, non so che nome darle. Allora ho preso dei bedoni eh, dell'acqua di 5 litri all'incirca, ho tagliato la parte superiore e ho passato l'accendino per togliere le, le, i parti appuntiti. Come vedete. Come vedete la boccuccia ha la stessa dimensione della, del tappo e quindi funziona abbastanza bene. Sono molto soddisfatta della mia creazione. <ride> Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video, spero che vi è piaciuta la mia invenzione. Mi raccomando, se vi piacciono i miei video o se vi piace questo video, lasciatemi un like, un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao, bella gente!